Siamo in diretta dallo scavo di Vignale, buongiorno a tutti. Si stanno alzando i droni che questi ragazzi dell'Istituto Tecnico di Piombino hanno portato qui sullo scavo e che appunto eh, ci aiuteranno per fare qualche foto sull'area di scavo dove eh, ha scavato Andrea, che si chiama... Area 21, Area 21. ambiente 21. Sono informatissimo eh, su tutte la nomenclatura di scavo, come potete vedere ecco il drone che si alza vediamo un po la prima volta di un drone sullo scavo di Vignale faranno anche seconda ah, l'anno scorso è venuto è vero eh, Luca Passalacqua a fare un video un delle foto dal del suo drone quest'anno si sono proposti i ragazzi dell'istituto tecnico appunto di Piombino e mh, ora il drone scatterà delle foto ogni 5 secondi e farò anche un video su, sul, sull'ambiente 21. Bene. Poi andrai successivamente anche sul mosaico per fare la stessa cosa anche lì. Cosa? Non ho capito? Ci spostiamo, ci spostiamo e andiamo a vedere qui la postazione anche che è stata allestita per controllare la ripresa del mosaico e la ripresa del dal drone. Si vede qualcosa, ancora no, ci dobbiamo spostare in mezzo ad attrezzi le complicazioni della diretta. Non si vede niente dallo schermo. Dal... Vediamo un po', allora. con ecco il nostro gruppo. Che impressione ti fa vedere il tuo ambiente dall'alto, dove hai scavato tutta questa campagna di scavo? ci capisco una sega uguale. Fantastico, la risposta è sicuramente è... Un esplicita da parte di andrea sei eh, contento di questo drone era facile va benissimo okay. eh. andiamo a come procede il lavoro Quanto è arrivato? No. Ma è come Sì. che vedi tutto, ma non hai un attimo lì mezzo che vedi tutto. Mm. per lui che tu c'è tempo per questa e poi ci pensi te per il ponte dietro da un 4K e poi ci pensi te si montaggio sicuramente grazie grazie mille come al solito ci occuperemo del montaggio video e dell'archiviazione poi delle foto che saranno ci daranno questi ragazzi e vedremo poi come utilizzarli, ma ci sembra importante, ecco, l'applauso finale, avere questa documentazione insomma dall'alto che. Comunque siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla, alla fine, fine del volo, la fine del volo. Del volo non, non la band ma del volo del drone. E niente, questo brevissimo periscope speriamo vi sia piaciuto, finirà su YouTube sul nostro canale Uomini Cosa Vignale E niente, alla prossima Alla prossima, vedremo se riusciremo a farne un altro, altrimenti insomma, seguiteci sempre su, sui nostri canali social Domani finisce lo scavo ma i periscope eh, continuano, ci salutano dal, dal Messico Ah sì, di sì <ride> sì, è vero, la band era meglio si finiva Ma finirà, speriamo Ciao a tutti Ciao a tutti, ciao ciao